Concentriamoci sul titolo nel mirino della settimana e il titolo nel mirino che hai, scelto, il titolo che hai scelto è ERG, Primario Operatore Indipendente di Energia Pulita da Fonti Rinnovabili, presenti in nove paesi a livello europeo. È il primo operatore eolico in Europa, tra i primi dieci in Europa il gruppo è attivo nella produzione di energia da fonte solare, essendo tra i primi cinque in Italia, come dire... Adesso poi mi spiegherai perché hai scelto Erg, anche qui insomma, ci buttiamo su un tema a noi molto caro, quello dell'energia eh, che ancora eh, ci terrà impegnati per questa prima parte dell'anno. Perché Erg Enrico? Beh, Erg della famiglia Garrone che negli ultimi anni ha totalmente rivoluzionato e cambiato il, il core business, quindi dal settore meramente petrolifero a energie pulite, eolico e così via quindi un titolo moderno tra virgolette un titolo green eh, è un titolo che poi da uh, vari giorni credo da qualche settimana è entrato anche nel fuzimib quindi è un titolo che eh, che balza che balsa agli onori delle ai piccoli onori delle, delle mie cronache ed è un titolo che appunto oltre al suo nuovo core business che lo, lo deve far mettere in watch list nel medio periodo soprattutto per analisi tecnica, come al solito secondo me è un titolo che al di là peraltro di questa specifica mattina, che chiaramente io preparo il giorno prima i titoli, questa mattina erga è in rosso mh, perché c'è stato un abbassamento di giudizio su Enel, Erg, su, sugli energetici questa mattina da parte di Morgan Stanley e quindi questa mattina è in sofferenza, ma al di là di quella che può essere una singola sessione comunque poi dovremo vedere come chiude oggi i grafici che ho preparato secondo me possono mostrare eh, le motivazioni gli indizi chiamiamoli così manuali di quello che sì. può essere il motivo per cui erg Uh, va, uh, credo, messa assolutamente in watchlist da subito, da oggi stessa e possiamo, se sei d'accordo, partire con il primo grafico, con il time frame daily certo, allora uh, infatti vedremo come sempre un, due grafici partiamo da quello daily e poi ci concentriamo su quello weekly eccolo qui il daily, eh, che cosa si eh, vede in questo grafico? Beh, il daily da inizio anno si vede un trend comunque rialzista perché abbiamo dei minimi crescenti Un'area di massimo fatta a metà anno in, uh, in area 36 euro e poi da lì un ritraccio che l'ha portato in area 28. Avevamo la chiusura eh, della ultima sessione con uh, un Hammer. Quindi con una candela di stampo rialzista che, ripeto, almeno per oggi sembra negata, ma comunque il livello dei 28, 27,90 euro è un livello interessante perché la trend line supportiva può dare là al, al rimbalzo dei prezzi. Quindi, si tratterebbe di un acquisto a favore del trend primario, quindi non di un titolo che vive un profondo da un trend, eccetera, eccetera. Ma un titolo che ha una crescita sana con un trend rialzista non troppo forzatamente ripido, che quindi è una crescita sostenibile nel medio periodo, sì. e soprattutto, soprattutto un titolo che, qui possiamo, se siete d'accordo, passare al time frame weekly. Un titolo che mostra come questo trend di medio periodo rialzista sia partito addirittura dai minimi della pandemia e poi come eh, si va a vedere con quelle curiose mezze lune che ho inserito in basso, sì. eh, ci sia una sincronia tra prezzo e tempo, ossia molto semplicemente la trend line che avevamo nel grafico precedente, qui è stata allungata e vediamo nella parte iniziale a sinistra del grafico il minimo della pandemia e quindi la trend line mostra da lì la crescita mentre le mezzalune vanno a indicare dei cicli quindi il tempo di una durata annuale perché ogni mezzaluna va da marzo a marzo dell'anno successivo e quindi vediamo che ogni volta che la mezzaluna si chiude abbiamo un minimo di prezzo e da lì una ripartenza uh -huh. ed ecco che quindi ora nella mezzaluna, l'ultima, diciamo, la mezzaluna attuale che si sta chiudendo, quindi il ciclo annuale che si sta chiudendo, presuppone un minimo che è quello in formazione, in sostanza, sulla trend line e da lì nasce, parte la successiva mezzaluna, quindi il nuovo ciclo annuale e come si può notare ogni volta che una eh, mezzaluna, che un ciclo parte, abbiamo una nuova spinta rialzista, ossia una nuova partenza di un ciclo annuale, che eh, l'analisi ciclica vuole che ogni ciclo quando parte abbia una forte spinta al rialzo, quindi abbiamo una sincronia tra analisi tecnica prezzo e analisi ciclica tempo, per cui secondo me eh, il, primo, il primo giorno in cui Erg mostrerà forze e volumi sarà secondo me un'occasione per metterla in portafoglio e comunque a favore di un trend solido, sano, partito già da qualche anno. Certo, ottimo, allora Erg entra in watch list, soprattutto nella nostra dedicata ai titoli nel mirino, naturalmente ogni settimana aggiungeremo qualcosa in più.